Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale! E oggi cosa cuciniamo? La pasta frolla! Perfetto, iniziamo! Ovviamente, lavatevi sempre le mani e fatevi aiutare da un adulto. Questi sono gli ingredienti che troverete al link in descrizione. Noi ci faremo aiutare dall'acqua anche a mano quindi partiamo subito andiamo e a mettiamo il burro pezzettato a temperatura ambiente giusto sì, se non ricordo male benissimo mettiamo. adesso mettiamo in funzione se hai bisogno di una mano me lo dici schiaccia il pulsante e, e abbassiamo via okay. e via mettiamo invece partito per il burro e lo zucchero fanno amicizia, noi useremo le uova, prendiamo le uova, le sbattiamo. Yes. Ecco, sono due, non si aprono, un po', e adesso le mettiamo dentro l'impasto grazie a Peppa Pig che ci ha dato una mano e adesso aspettiamo che si amalgama poi andiamo ad aggiungergli un filino di miele che serve per fare sai che cosa? Il miele serve per dare un pochino di colore alla pasta frolla e poi dobbiamo aggiungere le polvere, la farina e un pochino di pepe. Po eh, se lo volete in cucchiaini è uno, se no con questo acqua. Okay. <ride> non ho ben capito, comunque va bene. Mettiamo un pochino di miele, via! La vicina, se no imbrattiamo un po' in giro ne basta veramente un cucchiaino, uh -uh. ok, è andato dentro, io ne assaggio un pochino, perfetto, quanto dolce, no, no. via, ripartiamo con l'impasto, uh -huh. riavviamo la macchina, abbiamo grattugiato un buon limone, ecco qua, è buono, buttiamo dentro per dare un uh -huh. po' di No, no, Mettiamo la no, di patate dentro la farina. Mettiamo no, Spegniamo se non si sente niente. Mm -hmm. bon, no, sì, no, Poi no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bisogna accendere il macchinario, no, no, no, Bene, adesso prendiamo l'impasto e lo trasferiamo sull'asse mm -hmm. per mm -hmm. così noi aiutiamo pacca. con uh... un cartoncino Iscrivetevi al canale, entrate a far parte del club dei camellini, mettete i like, attivate la campanellina e ciao!